Suerta a todos y good race. Yeah, Robert, good luck ok ragazzi partiamo in pole position IMSA Mercedes, siamo a bordo di una Mercedes speriamo di speriamo che non mi buttano la macchina addosso come hanno fatto nella precedente gara Vediamo. Questa categoria è formata da GTE, GT3 e sport prototipi, mi pare. No, eh, sì, Corvette C1. Ah una bella Forti GT ah, prima o poi me la compro è proprio fica la Forti GT è troppo bella una Ferrari davanti Vediamo ah. la competizione Basteria è limpia. Ah vale, vale. buona sorte a t'as. Catch the car. Catch the 13, Giro lanciato, non si parte da fermi. Ma proprio figa la GTA, eh? cazzo, raga. Gara di 45 minuti. Bisogna fare una fermata in box per mettere benzina. Speriamo che non succeda niente alla, alla prima variante, alla prima chicane di Monza. Ah, tra l'altro, sì, circuito Monza. Prendi la partenza. Green, green, green. Dos vueltas para el final. Cazzo cazzo Eh, come sempre in bottiglione qua La mega bottiglia Ma porca puttana malefica maledizione! C'è un per quattro Per una cazzata mostruosa Niente, ci sono stato attento Ah eh? che delirio mica un 4 per per niente porca troia malefica cioè non ho capito se abbiamo mantenuto la posizione dove cazzo sono quelli della mia categoria ma Cazzo, ho fatto una Di... merda, l'ho fatta. Oh. Non capisco. Ma non capisco Dove cazzo sono gli altri? Cazzo di merda la scican e sono un coglione ricarico la terza in curva sto rifacendo, complimenti alla concentrazione, ma ribadisco dove cavolo sono tutti gli altri, ma, ok concentriamoci che sto girando di merda, l'importante è che sono primo relativo relative relative relativo relativo sentiamoci che sto girando proprio di merda quello dietro di me è un GTE con una Ferrari e non mi prende Ma qua scompaiono le persone ma cioè, non capisco che sia successo Cazzo largo. Comunque c'è qualcosa che non mi spiego. Che cazzo sta succedendo? Guarda sto coglione deficiente ma fai marcia indietro, diventi in mezzo alla strada che cazzo ho toccato nel setting Non c'è pure niente, nessuno negli specchietti. Ma che cazzo? Sì, mi sono fermato. Ti concentri per favore. con questo setting la macchina non cammina il mio tempo migliore è 1.47 ma con questa non arriva neanche 1.48 con questo setting cioè uno che... Gasolina, 8 giri di benzina mi manca. Relativo... Cazzo, ha pattinato un poco là. Raga mi sento da solo. Non è che mi sento da solo, mi sento solo. Questi davanti sono GTE o valle a prendere. le ruote devo levare il cambio delle ruote ruedas vediamo se ce la faccio cazzo in mente che guido queste cose non si dovrebbero fare Ok, fatto. Relativo. Relativo. Vedi, c'è una 48, me lo sogno, cazzo, rola. C'ho troppa ala. Da sto che faccio? Lo sorpasso? Non lo sorpasso? Questo è più veloce e poi sicuro mi butta la macchina addosso, niente, non lo sorpasso. Ora vediamo se riusciamo a sfruttare un po' di scia. risparmiamo benzina e andiamo qualche decimo più veloce dai cazzo quasi 48 infatti vedi cazzo wow quasi lo tampono cazzo ma quanto cazzo frena la Ferrari? cioè non frena o oh, è la Mercedes che frena un bordello? dai cazzo non lo devo perdere que aí desfrutam da chia dai, gato gato so se andato, porca miseria si sì, che l'ho fatta malissimo quelle curve l'esmo 1 l'esmo 2 la 1.8 scia 0 Ma dove sono gli alti della mia decozia? Niente, 1,48. 0, oggi... Cazzo lungo. Non si capisce un cazzo oh. Oddio che si aperto Cioè in questo settore mi danno un botto. Ah, un po' lungo. casalina. Otto giri mi devo fermare. Cazzo mi brute Loculus, mi brute il naso, non me lo posso grattare. Cara, ah, raga, mi sono levato Loculus in rettilino. Pazzia, da non fare mai. la volta che l'ho presa peggio in tutta la gara sta cazzo di chicane la odio relativo ok raga non parlo più perché mi devo concentrare sto facendo cazzate Meno di questo qua davanti però cazzate. Tra che riprendiamo la scia. Un cazzo gli riprendiamo. di trail breaking con un cazzo lo so fare Cioè forse è la volta che l'ho preso meglio in tutta la gara Oh cazzo, è apparso uno nella mia decoreria 13 secondi Quindi 13 secondi, cazzo Dalle box si perdono 40 secondi Vabbè se non faccio cazzate Va bene No, cazzo, la marcia è in curva, non si rola così. La Scari sicuramente la parte che mi piace di più di Monza per il resto raga Monza è noioso è un circuito veloce ok già la gente qua inizia a entrare in box inizio ventana riparata inizio ventana parata. 5 giri di benzina io anche. Sto frenando troppo poi se non freno troppo vado lungo cazzo ma è un doppiato quello della mia categoria cazzo vedi a guardare relative per prendere che si guida in curva mm. ehi hey, 48 ce l'abbiamo fatta gasolina? Cazzo mi pare vale un giro e mezzo di benzina Ok, relativo Relativo Box, box, box. Ok ragazzi, box. Vediamo se entra cazzo. Cargar cuarenta y tres, cero litros. Cinco. Gasolina. Cuatro. Tres. Dos. Toma. Tiempo. Gasolina. Relativo. Cazzo, passerò. 50 secondi in più. Cazzo, 50. Relativo. E porca troia. Ah, speriamo che quelli davanti che Andrea deve entrare, l'unico italiano in pista ragazzi, speriamo che Andrea Costa non ha fatto benzina, se no siamo fottuti, abbiamo perso la gara, poi soprattutto faccio queste cazzate mostruose porca c***a donna Comunque in teoria si sì che non è entrato Non ho sentito Cazzo 9 secondi Ma ah, come sto guidando di merda? Dai, ci concentriamo per fuori. A ah, aiai, laih in accelerazione tocchi già te ne vai. C'è variante a scarico resa di merda. ok abbiamo ripreso la prima posizione raga box box box cioè quello mi si è ingollato la scia ma la sta rubando praticamente ottimo ottimo ottimo non preso il vertice ah l'abbiamo distaccato mi, mi faceva... mi rendeva nervoso che cazzo ha fatto testa sta coda? Alfonso che cazzo fai? cazzo lungo tempo 12 minuti relativo dai concentri di non fare cazzate certo sono nella terra di nessuno mi sento solo malissimo abbiamo un doppiato davanti speriamo che si comporta bene Cazzo cazzo cazzo il doppiato Va bene anche mi devo fermare però tiempo. Relativo. Perché il doppiato si è autoeliminato. minute, Sembra lungo, sto arrivando, cazzo. ragazzi mi sono cagato sotto. Certo, siamo a fine gara, le ruote non sono quelle dell'inizio, non hanno il grip di prima. Ho toccato un po' l'erba interna, devo dire. Questo è un avvertimento, per dire, stai attento, non fare cazzate, mancano 8 minuti, se sbaglio adesso butto una carriera, una, una, una gara praticamente vinta. quindi considerando che credo che abbiamo un discreto vantaggio col secondo e a parlare a guidare io adesso amministro non rischio e me ne frega e me ne frega se faccio 1.52 e 51 Bisogna arrivare al traguardo La gara è vinta se non faccio cazzate Tipo questa, vedi? Ma che cazzo? Sempre lungo sta arrivando vabbè però adesso sto passeggiando così è pure noioso vabbè un piedi di mezzo senza esagerare senza strafare ma neanche senza passeggiare non posso fare tanti calcoli perché non vedendo nel relative dove sono gli altri non riesco a capire guarda cioè sono sceso di un secondo più o meno Ricorda Gregorio che le ruote non sono quelle dell'inizio. Eh. Queste sono due gli ultimi due giri tre giri Andrea Costa che era il secondo prima continuamente dice pass left quindi suppongo che lo stanno doppiando quelli del gt3 della gte Ho le corvette porca Gregorio maledetto a me che parlo ma allora, vediamo gli ultimi tre giri faccio una cazzata amministriamo e basta ci amministriamo anche se non vedo dove cavolo sono gli altri tempo Okay. You got about two laps of fuel there. I mean, I'm going to. è l'ultimo giro raga questo sì che me lo faccio passeggiando dai vediamo se riusciamo a, a, a non farmi doppiare race race nice next race cioè qua ho corso da solo non ho visto nessuno che cazzo è quello davanti che è fermo e la parabolica ce la facciamo passeggiando stato il massimo dell'emozione però ho vinto cazzo sono troppo contento cioè uno quando vince anche se non è stata molto battagliata come vittoria ha sempre 45 minuti di gara sono contento cioè vorrei sapere che diciamo qua, che vediamo i risultati, guarda quanto è bella la mia macchina, e vai, l'unico non doppiato, era una soddisfazione, Andrea Costa secondo, Aburrida, però, però bonita carriera. E limpia. Grazie a tutti. Hasta luego. Quanti cazzi di incendi ho fatto alla fine? 4, cioè 4. Se non fosse stato per quel tamponamento iniziale, erano zero. Vabbè, meglio di niente. Va bene, ragà. È stato un piacere. Alla prossima gara. Spero che vi sia piaciuta come più o meno mi è piaciuta a me guidarla. E hasta la prossima. Ciao.